oggi un breve piccolo video per dichiarare guerra alle macchie sulle tovaglie sì macchie di vino, olio, non se ne può più sempre lì al centro soprattutto quando abbiamo tovaglie bianche o magari peggio che peggio stampate e ricamate allora un piccolo trucchetto veloce veloce e utilizzando fogli per plastificare si trovano nelle cartolerie sia in formato A4 che in formato A3 allora possiamo abbellirle perché chiaramente i semplici fogli una volta plastificati sì è vero che prenderanno il loro spessore però è anche vero che diventeranno semplicemente trasparenti, A chi, chi preferisce può tenerli trasparenti ma visto che ci siamo io preferisco inserire qualcosa, si può inserire o utilizzare dei bei tovaglioli disegnati o altrimenti si può utilizzare della stoffa fine colorata, anche dei semplici fili colorati, ecco basta che abbia poco spessore. Allora all'interno dei due fogli noi prima di plastificare possiamo inserire ciò che più ci aggrada. In questo caso basterà un foglio formato A4 per un tavolo piccolo, anche per due per evitare la macchia o altrimenti un formato A3 è più che sufficiente per un tavolo di dimensioni un pochino più grandi. Qui si può benissimo appoggiare il vino, soprattutto quello rosso, splendido, quanto macchia il rosso è una meraviglia io utilizzerò, farò l'esempio sul formato A3. Sono riuscita a plastificare anche dei fiori secchi. Poi dopo ti farò vedere. Ho deciso di mettere un motivo. Un motivo a questi belli orsetti molto allegri. Una famigliola di orsetti. Certo tutto il tovagliolo non ci sta, però basterà sicuramente una metà posizionata al centro non aggiungo altro volendo si può aggiungere una bordura in carta colorata stampata si possono stampare anche ritagliare le riviste insomma allargo alla fantasia io ho deciso qualcosa di così carino semplice è un disegno abbastanza ricco e ci sta bene e quindi lo ritaglio basterà metà, inizio ad accendere la plastificatrice, apro il foglio e vado ad applicare il disegno scelto. Più lo rendo fine, meno spessore si avrà. E un tovagliolo e toglico lo spessore. Cerco di posizionarlo in un punto centrale. e verifico se è centrato. La macchinetta ha segnato il verde perciò è pronta per plastificare, a questo punto con molta attenzione prendo il foglio e lo inserisco dalla parte sigillata e i due fogli aperti sopra facendo attenzione di non spostare i soggetti inseriti Appena uscito è molto caldo. Bisogna attendere un pochino. Io per maggiore sicurezza faccio sempre due passaggi. Ecco. Qua. Una volta fatto ne ho fatto due, giustamente allora a questo punto io direi largo al vino sicuramente non mancherà più la mia tovaglia olio oliera bene non ho più paura ma e se facessi anche un altro trucchetto non fosse altro che questo cammina va verso i bicchieri e può scocciolare fuori dalla protezione e allora? e allora non so cosa mettere non ho le protezioni non sono organizzata uno scortex lo piego lo ripiego lo ripiego vuoi lasciare la V? è carino sì e allora? piccolo nodo giusto e l'oliera cattiva anche l'oliera cattiva via e sistemiamo anche lei mettiamo il bel bavaglino in modo che così tiri su, fate sgocciolare lungo la bottiglia e si blocca qua, così vinceremo le macchie, ciao a presto, ciao ciao questo a proposito dei fiori secchi inseriti, li ho inseriti, li ho anche colorati e messi all'interno e plastificati poi non si può fare applicare del pizzo, si può fare qualcosa di particolare. Basta che non abbia grande spessore. Ma sono molto contenta soprattutto di questi.